Ho sempre praticato sport, dall'età di tre anni ero residente a Limone Piemonte, che è un paese qua vicino ed è una stazione sciistica, quindi la prima cosa che fanno i bambini a tre anni è mettere gli sci ai piedi, ho praticato lo sci alpino. La velocità, lo spostamento dei pesi, l'affrontare comunque gli ostacoli e fanno parte di, di tutti e due gli sport. Quello che mi attrae dal, dallo sport come lo sci è... E la, e la moto in fuoristrada è il senso di libertà che ti danno. Io mi sento veramente libero nelle, eh, nelle due situazioni. e Questo probabilmente è, è quello che mi ha, mi ha spinto ad andare avanti con, eh, con questa passione. Eh, innanzitutto con l'enduro l'ho praticato per, per dieci anni. Poi nel, nel 2000 un amico mi parlò delle, delle baja. E delle gare che si correvano in Spagna. Questo campionato era super combattuto perché era nato negli anni '80 dall'esigenza dei piloti spagnoli di allenarsi a gare e a rally poi più importanti come la Dakar o il rally dei, dei Faraoni, e, e questo ha fatto crescere molto il, il mio livello di, di pilotaggio e mi ha dato la possibilità cavolo, di, di vincere due campionati in Spagna nel 2004 e nel, e nel 2006. E, e Allora correvo per Suzuki per correre il campionato europeo e il campionato italiano. Ho vinto nel 2008 e nel 2009 entrambe, entrambi i campionati. Il, il 20 dicembre del 2010, giorno del mio occidente, inizio, mi ricordo come una giornata assolutamente normale. Partivo col numero uno in gara perché avevo vinto il campionato europeo l'anno precedente la zona si corre si correva d'udine sul tagliamento me la, me la ricordavo bene perché ci ho, ho corso tanti anni quindi era iniziata come una, una giornata assolutamente normale con, eh, e, con, e con i migliori auspici no? a livello di sensazioni sulla moto ci doveva essere un, un una pietra più grande o, un, o uno scalino di roccia che io ho preso in pieno con la moto e la sfortuna ha voluto che eh, al posto di catapultarmi verso l'alto io sono rimasto agganciato alla moto e ho fatto da 160 chilometri a zero nel, in 4 5 metri picchiato con la testa eh, sul gretto del fiume e ho rotto tutte le tutte le vertebre dalla seconda vertebra cervicale all'ultima dorsale per compressione però l'ultima cosa che pensavo era quella di salire su una moto anche perché quando subisci una lesione spinale il il problema principale è gestire l'equilibrio perdo la sensibilità a livello dell'ombelico non sento eh, il peso del mio corpo sotto il sedere quindi le prime volte che mi hanno seduto sul letto il, il mio incubo era infilarmi un calzino infilarmi una, eh, una maglietta una t-shirt non riuscivo a stare in equilibrio sul letto pensa a gestire l'equilibrio su una moto. Allora io ho incontrato Vicker il titolare di Vicker per caso eh, ad una fiera eh, il Reacer di Dusseldorf che è la fiera più importante in Europa per eh, i materiali e gli ausili per, per i portatori di handicap. Girando eh, per la fiera combinazione, lo, lo stand della Vicera era eh, vicino al, al nostro stand, ho visto i cuscini. Per me era la, la, la soluzione totale perché l'aria è, è il miglior. Ehm, veicolo per, per non avere danni sulla, sulla cute. Il problema che dei cuscini tradizionali è che se, se tu fuori un, una palla, un guscio, essendo tutti collegati, alla fine il cuscino si, si sgonfia. Vicare è la soluzione totale. Posso forarne uno, posso romperne uno, ma ci sono gli altri che subentrano al, all'uso. Combinazione il, il proprietario della, della Vicare è un appassionato di moto. Eh, venire nel nostro zenda a vedere la moto e mi disse guarda il cuscino te lo facciamo noi su misura e provalo ho tenuto il cuscino per tre anni e l'ho testato in tutte le condizioni in tutte le gare dal 2014 sono tornato in, eh, in Nevada, in Baja California a correre la Baia 1000, la Baia 500, la Vegas Turino nel 2015 tutta la, la Coppa del Mondo Baia e nel 2016 di nuovo in, in Baja California senza aver nessun problema sul cuscino e soprattutto sulla mia pelle. E così sono diventato, il penso, il miglior testimonial di questo prodotto che per noi è per me, fantastico. Immagina l'usura che, che puoi avere su una moto, e che è cento volte tanto rispetto all'usura che ho sulla carrozza. Il sogno che avevo comunque già quando camminavo era di fare quello che sto facendo comunque adesso quindi di mettere a, a disposizione l'esperienza di anni nella gestione delle gare eh, sia come pilota che come team manager eh, al servizio di, di altre persone. Eh, quello che sto facendo ora è, eh, oltretutto non è, non è solo correre quindi il mio obiettivo non è solo eh, essere un pilota e, e andare alla Dakara e eh, facciamo delle scuole, delle scuole di pilotaggio sia per persone normodotate che per eh, portatori di handicap. Quindi quello, quello che volevo realizzare da normodotato l'ho realizzato comunque da, da portatore di handicap. Come <laughs> on.